Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone 98 e benvenuti in questo nuovo video Oggi mi cimenterò a dirvi otto cose che non sapete sulla ragazza d'acciaio E non, non mi riferisco alla moglie di Stalin Capito no? Il fatto che Stalin e Superman vengono definiti entrambi come d'acciaio, Sapete no? E, e... Lo so, ho fatto una battuta becera Ma comunque, in verità il video è riferito a Supergirl Iniziamo a causa di qualche discordanza di continuity, durante gli anni sono apparse molte versioni differenti di Supergirl, ciò nonostante l'incarnazione più conosciuta è Kara zor cugina di Superman inviata anch'essa sulla Terra quando il loro pianeta natale Krypton esplose. La prima Supergirl è apparsa nel numero 123 del fumetto di Superman nel 1958 e fu creata dallo scrittore Otto Binder e dal disegnatore Al Plastino. Interessante il primo che ha anche creato le controparti femminili di Capitan Marvel, ovvero Mary Marvel, e di Capitan America, ovvero Miss America. Anche se Kara zor fu il primo personaggio ad utilizzare il nome di Supergirl, la DC Comics testò in precedenza l'accoglienza presso il pubblico di tre diversi personaggi. La prima storia a rappresentare una controparte femminile di Superman fu Lois Lane Superwoman, pubblicato in Action Comics numero 60 nel maggio 1943. Nella storia, una Lois Lane ricoverata in ospedale sogna di aver ottenuto i poteri di Superman grazie ad una trasfusione di sangue dell'uomo d'acciaio. Nel numero 78 di Superboy, Claire Kent alias Super Sister, Calella alias Superboy salva la vita ad una donna aliena di nome Sarah La, che trasformò Superboy in una ragazza a causa dei suoi pensieri discriminanti verso le donne, dalla donna percepiti telepaticamente. Dopo il suo debutto, Supergirl adotta l'identità segreta di un'orfana di nome Linda Lee, dove utilizza l'orfanotrofio Midvale come base delle sue operazioni. Nel 1985, per la maxi serie Crisi sulle Terre Infinite, fu presa la scelta da parte degli editori della DC Comics e dei creatori della serie di provocare la morte di Supergirl. Questo perché si erano posti come obiettivo quello di rendere Superman l'unico sopravvissuto all'esplosione del pianeta Krypton. Tuttavia, anche dopo la morte di Kara zor fu impossibile rimuovere il personaggio di Supergirl Altri personaggi non correlati a Superman presto acquisirono l'alias di Supergirl, inclusa Matrice, Linda Danvers e Cir-El. Nella storia nuova Krypton, in cui Superman scoprì e liberò la vera Kendor, Supergirl incontra suo padre, Zorel, e sua madre Alura. In questa storia Argo City sopravvisse alla distruzione di Krypton. Tuttavia il campo di forza di Argo City era sul punto di collassare. Pertanto Zorel costruì una nave spaziale nella speranza di trovare un nuovo pianeta sul quale trasferirsi. Prima che potesse farlo, Brainiac attaccò la colonia kryptoniana. Così Zorel scalaventò in fretta e furia sua figlia sulla nave spaziale lanciandola verso la terra dato che sua madre le disse di badare anche al piccolo cugino, Kalel. Molti personaggi dell'universo DC notarono che Supergirl ogni tanto si dimostrò più potente di Superman. Tuttavia, come spiegato proprio da Superman, tutto ciò accadde perché lui passò tutta la vita a sopprimere inconsciamente i suoi poteri, così da non ferire le persone intorno a lui, mentre Kara, senza tale esperienza, ha sempre utilizzato i suoi poteri alla massima estensione, senza temere di ferire gli altri. Bene! Qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, come sempre se avete in mente qualche personaggio da consigliarmi su cui fare un video vi invito a scriverlo sotto nei commenti, inoltre date anche un'occhiata ai vari social che trovate sempre in descrizione e noi ci rivediamo con un nuovo video. Ciao a tutti!